1920, nasce Carlo Azeglio Ciampi. 1987, inizia la prima intifada palestinese. 1928, il Gran Consiglio del Fascismo diventa organo costituzionale del Regno d'Italia. Commenta il fatto del giorno Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda. Oggi parliamo di Lec Valesa, l'operaio che si fece presidente di tutti i polacchi.